Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Siamo qua nella Casa degli Italiani, Restart, oltre alla crisi, il class italiano. Quest'autunno e quest'inverno ripartiamo ad ascoltare le storie degli imprenditori e delle loro imprese. Vero Giussi? Sì, proprio così. Ripartiamo e saranno nostri ospiti ancora le imprese del territorio, quelle che sono le eccellenze della nostra economia. Potrete seguirci ogni mercoledì sera dalle 18.30 alle 19 sul canale 810 di Sky e in streaming su www.welltv.eu Continuate a seguirci, la parola è ripresa, ripartenza e fiducia. Vi aspettiamo qui su Well TV.